Dobbiamo trovare il dominio di questa funzione essendo una frazione, imponiamo quello che sta sotto diverso da 0. x alla quarta meno 3x alla seconda più 2 diverso da 0. Questa è una b quadratica, potremmo chiamare x alla seconda uguale t, questo ecco lo ricordiamo, no? Cerchiamo il delta, b alla seconda meno 4c, 9 meno 8 uguale 1. Troviamo le due soluzioni, x alla seconda 1, 2 è uguale meno b più o meno radice di delta fa 1 fratto 2a. Avremo 4 mezzi e 2 mezzi, quindi 2 e 1. Dalla prima avremo che x alla seconda è uguale a 2, quindi x sarà uguale a più o meno radice di 2. Dalla seconda che x alla seconda è uguale a 1, quindi x sarà uguale a più o meno 1. Dal punto di vista grafico avremo 5 intervalli.